Eh, grazie Presidente. Allora, eh, informo la consigliera Grancio che eh, nella giunta dell'8 novembre eh, è stata presentata, eh, ha votata e approvata una memoria di giunta esattamente su questo argomento, per cui eh, questa amministrazione sta già, si sta già adoperando in tale direzione e... Nella memoria giunta è anche indicato che eh, entro il 2030 si intende raddoppiare il numero degli alberi nella, eh, nella capitale, dando attuazione proprio a questa normativa di legge che effettivamente fino ad oggi non è stata, non è stata eh, portata, portata avanti. Io faccio presente che mh, per questo motivo il, il voto su questo documento eh, di astensione... Eh, ci tengo a fare soltanto alcune precisazioni relativamente alla mozione che è stata presentata eh, adesso e eh, una cosa abbastanza importante, scusate che ricerco il punto esatto in cui quello è stato scritto, eh, da quanto si è appreso dagli organi di informazione l'attività di monitoraggio da parte dei tecnici incaricati è solo visuale e non si avvale dalle tecniche ormai consolidate di controllo di strumentazione e della stabilità delle piante e di condizioni del tronco allora la VTA eh, è proprio un'analisi visiva dell'albero e un agronomo può attraverso solo l'analisi visiva poter determinare se quell'albero è da abbattere o meno poi a suo insindacabile giudizio eh, può anche avvalersi di strumentazione qualora lo ritenga opportuno per cui l'analisi visiva è una, di un, ovviamente un tecnico specializzato è un'analisi a tutti gli effetti proprio eh, regolare con il quale un agronomo può certificare se un albero è da battere o meno pertanto è, è una cosa corretta quella che eh, si sta facendo ribadisco che eh, fino ad oggi non c'era stata un'analisi degli alberi a Roma, eh, in realtà questa amministrazione ha stanziato 3 milioni e mezzo per l'analisi di 85 mila alberature, è un inizio, bisogna andare avanti in questo eh, percorso di, eh, di analisi albero per albero perché è un'attività decisamente importante, però, ecco, eh, Ripeto, proprio per il fatto che è stata approvata in una memoria di giunta l'8 di novembre, su questo argomento il voto della maggioranza è di astensione. Grazie. Grazie consigliere, ci sono altri interventi in di dichiarazione di voto?